Ciao! In questo video andremo a vedere come è possibile realizzare un raster e poi un vettore eh, per, eh, che contiene le eh, fasce altimetriche. Partiamo insomma da eh, quest'area che vediamo qui a eh, video, che è praticamente eh, le Alpi e in particolare l'area del eh, Monte Bianco e il risultato che vogliamo eh, ottenere è praticamente questo. Questo praticamente è un eh, raster riclassificato. Possiamo vedere che se guardiamo in quest'area qui eh, non ci sono eh, quote ma bensì sono presenti dei eh, valori eh, interi. E eh, in ultimo poi andremo a tirare fuori questo eh, vettore eh, di tipo poligonale. Dunque, quali sono i eh, passaggi che eh, dobbiamo eh, effettuare per ottenere questo tipo di eh, risultato? Innanzitutto c'è da dire che eh, andremo a utilizzare, eh, è vero, sì, QGIS, però eh, in realtà utilizzeremo eh, l'integrazione eh, di GRASS in QGIS e in particolare utilizzeremo il eh, comando eh, Rreclass qui in Processing Toolbox se scriviamo re Class, è praticamente questo che compare qui il primo facciamo un doppio clic e si apre questa schermata in quest'area andiamo a selezionare quello che è il nostro raster che vogliamo riclassificare e in questa quest'area andiamo a inserire quello che è un file di tipo uh, txt in cui abbiamo inserito praticamente le uh, fasce uh, di riferimento per la riclassificazione questo uh, file innanzitutto uh, si deve vedere dalla guida come uh, si può uh, strutturare questo tipo di, uh, di file ci sono varie uh, combinazioni uh, in questo video è stata utilizzata questa combinazione e si è tirato fuori questo tipo di uh, file txt in pratica questo cosa uh, sta a indicare, quello che vedete scritto, significa che tra 0 e 500 metri uh, va associata alla classe 1, da 501 a 1000, la classe 2, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, uh, i valori che sono stati uh, presi potevano anche essere insomma, um, focalizzati su quello che è il, la quota minima e la quota massima di, uh, di, questo, di questo raster, Uh, quindi la massima è di 4771 metri il monte bianco e la minima se non ricordo male 89 eh, metri però uh, in questo modo insomma, uh, può uh, anche uh, andare bene quindi una volta che si è uh, selezionato il, uh, il Txt uh, in cui sono contenuti i nostri dati basta semplicemente attivare l'algoritmo al tipo di eh, hardware del vostro pc il risultato sarà più o meno eh, veloce come possiamo vedere qui già abbiamo un primo eh, dato se eh, notate ok qui in quest'area in corrispondenza più o meno della la cima del Monte Bianco, siamo intorno ai 4.600 metri e la riclassificazione è, eh, mi dà insomma, un valore di questo raster, quindi quest'area eh, di area eh, 10. Ora, eh, il passaggio successivo è ehm, quello di eh, possiamo semplicemente andare a eh, utilizzare insomma, lo stesso eh, tematismo tirato fuori per l'esempio eh, diciamo, di eh, riferimento, questo è abbastanza semplice, basta andare in style, copia style e poi fast style, ecco qui che abbiamo dato lo stesso eh, tematismo, e ehm, successivamente insomma andremo a ehm, convertire. Con il raster in vetture questo è un processo che magari ci impiegherà un pochino più di tempo e uh, infatti uh, interromperò per un attimo il uh, video ok dunque il, il processo è terminato e, come possiamo vedere in tabella attributing, abbiamo praticamente il valore dn che abbiamo uh, considerato e uh, qui, insomma, ci sono tutti uh, i dati uh, relativi al, uh, alle aree del raster, e quindi uh, avremo uh, valori che vanno da 1 a uh, 10. Sarebbe poi abbastanza semplice con uh, delle semplici query di selezione andare ad associare a ogni uh, dn, a ogni valore, quello che è il range di uh, quota uh, relativo per ottenere così quindi quello che è il dato uh, di uh, partenza, cioè uh, questo qui. Il video è finito e spero vi sia uh, piaciuto e sia utile. Alla prossima.